Ciao a tutti Colors e benvenuti nell'ultimo video della serie delle maschere Ebbene sì, con questo video si conclude definitivamente la serie Anche se voi vedrete come sempre tutto un po' più in là Perché io e la programmazione ormai lo sapete Ma soprattutto mi sto affrettando a terminare oggi questa serie Perché eh, ho appena letto un commento mm, salvifico di Wendy B Channel che ringrazio secondo cui con il caldo non andrebbe troppo esagerato con le maschere allora mi sono detto terminiamo oggi il try on mi pareva se aprisse la porta terminiamo oggi il try on così eh, intanto evitiamo eh, riduciamo almeno al minimo sindacale rischi non so parlare e poi con la pubblicazione mi aggiusterò dopo, oggi facciamo la re rescue, Mad mask che ha un aspetto particolarmente fangoso, adesso chiudo e procediamo con l'applicazione che non ho manco idea di come sarà, avevo dimenticato di dire che potreste sentire il ventilatore, mi fa troppo caldo, bene adesso sto zitto, velocizzo e procediamo con l'applicazione Scusate per le varie interruzioni, ma la mascherina è un po' duretta davvero. Mm. Eccomi qua, mm, non vi ho fatto, o meglio, ho completamente cancellato la parte della rimozione perché questa maschera è un pochino particolare, nel senso non, si, non è aperta mettiamo tra virgolette a pellicola come la prima che, che ho fatto quella da, da, con quel nome improponibile che non mi ricordo già più <ride> e quindi diciamo così per la rimozione autonoma da parte di un carrozzato come me magari non è il massimo però però c'è un però attenzione la, mh, la mia recensione finale è comunque positiva perché ho oh, la pelle di un bambino Venite, potreste venire tutti, tutti quanti a farmi le carezze anche se magari la, la preferenza va, va verso maschietti barbuti pelati è così <ride> e quindi niente la mia recensione finale per quanto riguarda questa maschera è assolutamente positiva grazie mille ancora Barbara per il super regalo che a questo punto ha finito con questo video non solo di essere spacchettato ma anche recensito vi lascio come al solito eh, il link al canale di Barbara Cherry Glimmer che è la ragazza che ho appena ringraziato vi lascio tutti i miei social vi ricordo se non siete iscritti al mio canale di iscrivervi di attivare la campanella per non perdere i prossimi video questa volta non ho sbagliato di dire prossimi e noi ci vediamo al prossimo video ciao